Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Benvenuti, ben ritrovati. La curiosità di oggi è veramente spaziale. Se sarete contenti, vi prego di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Fate circolare questo video veramente perché qui, specialmente per quelli che si definiscono sono cristiani, questo è veramente... La ciliegia sulla torta. Allora, so che non si inizia con allora, ma è lo stesso. Well, suona meglio. E sulla storicità di Gesù, nell'ottocento, i primi del novecento, si è tanto blatterato, poi finalmente sono state trovate tante, meglio trovate, riconsiderate tante prove esterne eh, ai Vangeli, eh, da Svetonio, eh, insomma tantissimi autori romani e giudei, Talmud compreso, e che non avevano alcun interesse di parlare di Gesù perché è stato ucciso dai romani e, eh, tra virgolette, scomunicato, Gesù direbbe gettato fuori dal, dal popolo di Israele, quindi non avevano alcun interesse. Se fosse stato un personaggio della Marvel, che non è mai esistito storicamente, non avrebbero impiegato tanti testi o i romani stessi non avrebbero scritto determinate cose, no? Pensate a Plinio. E comunque, eh, per parlare di una cosa inesistente, ma oggi la curiosità è veramente ghiotta. Mi ero sempre chiesto perché nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, quando Gesù incontra Nicodemo, meglio, Nicodemo incontra Gesù, by night, di notte, durante la notte, c'era una frase che in greco non mi suonava bene. Sapete, no? Non stiamo a spiegare quella cosa che la conosciamo benissimo è facilissima, c'è Giovanni 3,16 che è il vertice eh, dell'annuncio evangelico, Dio ha tanto amato il mondo, da dare su un genito figlio, va bene. No, la frase era questa, la nuova nascita, la nascita, No, come faccio a rientrare nel ventre della madre? Chi sta facendo il corso con noi di soteriologia sa che era una pratica, sacerdotale di nuova nascita molto drammatica proprio, nel famoso Kunt, no? Questa parola brutta, che poi brutta non è comunque vi rimando agli studi che abbiamo già fatto ma la frase era Gesù rimane stupito e gli chiede letteralmente tu che sei il il maestro di Israele, non sai queste cose? E dice, ma come il? perché dalle nostre traduzioni, maestro di Israele, poi sto Nicodemo che rispunta no, nel capitolo 7, nel capitolo 19, addirittura è lui che porta gli unguenti per ungere le, il cadavere di Gesù, deposto no, durante quella che viene definita la, la, la, la, la parasceve della, dei Pesach, e viene intombato, come direbbe il simbolo, e Niceno e quindi una persona pia ma sembra uno dei tanti farisei, addirittura quella rispostaccia terrificante che gli dà non è proprio così in greco ma in italiano abbiamo tradotto, eh indaga tu eh, sei Galileo indaga, può venire forse oppure studia no? invece dice legge le scritture ecco, non può venire profeta dalla Galilea a parte che non era vero perché il messia ben Yosef veniva proprio dalla Galilea ma lasciamo stare, questa era una convinzione di alcuni, di alcuni farisei di Giuda e va bene lasciamogliela credere quindi si pensava un personaggio così fino a quando non ho incontrato nel trattato di Tanit questa, questo discorso siamo nel foglio 20 a 1 dice esattamente così è una discussione che riguarda eh, le piogge, il cielo coperto, il cielo scoperto, col sole senza sole, lasciamo stare, il cielo pulito. Dice: Lo stesso momento in cui uscì un signore dalle terme, pensate, Nicodemo Ben Gurion, uscì dal beta e quando si incontrarono con quell'altro rabbino, ebbero una discussione. Poi si va avanti e arriviamo a noi. Entrò di nuovo nel Beit Mignash, si avvolse nel Taliet e poi dice, ha insegnato un tanna dell'epoca di Gesù. Il suo nome non era Nicodemo, ma Bonni o Bunni. E perché è stato chiamato Nicodemo? perché grazie a lui uscì il sole. Aspettate. Il gioco di parole del termine Nicodemo, eh, la cui era detto, eh, eh, Nicderà, Nicderà, dà l'idea di, di bucare, bucare il cielo, bucare il soffitto, il firmamento, l'arachia, e questo nella tradizione ebraica dei tempi di Cristo, dei tempi di Cristo, era è stata causata per merito di tre uomini e chi erano questi tre uomini? Yoshua lo sappiamo, fermati o sole Mosè, sempre secondo la tradizione quando dice comincerò, comincerò in Deuteronomio 2.25 anche lì c'è un gioco di parole che non stiamo a approfondire e poi il terzo fu proprio Nicodemo Bengurion. Quindi tra i tre uomini più importanti di Israele che hanno aperto il cielo con la loro preghiera c'è Mosè, Giosuè e Nicodemo. Ed è proprio questo Nicodemo che si chiamava invece, il suo nome era Bonni o Bonni, sì, Vet Vav Nun Yud Finale, la allora dice di un cognome che conosco bene e quindi adesso riusciamo a capire Gesù è stato incontrato da una celebrità assoluta un uomo che all'epoca era vivente era paragonato già all'epoca messo vicino a Moshe Benu e Joshua, Giosuè e Gesù infatti, se leggete con attenzione il testo, emerge una statura e un'autorità un divina che Nicodemo riconosce. E infatti inizia così. Arabi, noi sappiamo che tu sei stato proclamato maestro da Dio. Quindi ha riconosciuto l'autorità superiore alla sua perché lui era considerato maestro quando già i maestri non c'erano più per gli ultimi due chi segue il corso di soteriologia sa che furono hillel Azaken e shammai poi prima ancora c'era Aftalion, eccetera che sono i garanti della tradizione ebraica che gesù ha vissuto e, e quindi il grande Nicodemo chiama Gesù dopo, subito dopo aver detto Rabbì, che era il titolo, tipo Rabbam Gamaliel, no? quello di Paolo. Ecco, era una grande autorità, addirittura il capo del sinedrio, addirittura, mentre gli, quelli che venivano chiamati padri erano capi del, beddin, del, del del tribunale, sempre ai tempi di Gesù. Nicodemo era il top del top del top, era il vivente considerato così potente nella sua preghiera, nella sua chassidut da aprire il cielo con la sua preghiera, renderlo puro, squarciarlo. E Gesù dice delle cose meravigliose per noi e le dice alla più alta autorità di Israele. E l'alta autorità di Israele capisce che lui, pur iniziando a chiamarlo Rabbi, in realtà è il didascaro, cioè il maestro. È arrivato a capire che era un maestro come il Shammai, e tutti gli altri grandi fino a Giosuè e quindi aveva un'autorità superiore alla sua. E poi matura altre cose nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7 e anche nel 19: diciamo. ha incontrato un grande personaggio. Quindi, questo testo, questa Mishnah di fatto del tempo, redatta secoli più tardi, ma testimoniata. E così polarizzata su di lui, ci fa capire che Gesù storicamente non solo è esistito, ma ha parlato con il più grande leader del grande popolo di Dio, Israele. Bene, vi saluto, vi ringrazio, come dico sempre, ci vediamo alla prossima curiosità. Ciao!